Io mi chiamo Mino, sono il legare rappresentante di un'azienda vitivinicola, eh, azienda composta di circa 30 ettari di, di vigneto. Produciamo un po' di tutto dei vitigni autoctoni salentini, in particolare il Negromaro che è l'uva principe del territorio. Questa produzione trasformata in vino viene quasi tutta venduta parte in ingrosso e parte in un punto vendita come vendita a mescita. Ho deciso di dedicarmi anima e cuore a questo tipo di lavoro perché, perché lo amo. Lo amo e comunque voglio portare avanti una tradizione sia di territorio che di famiglia. Io sono Mino dell'azienda Agricola Rucco, io sono terra dei Messapi.